Dennis, mi mandi un urlazzo, mi servirebbe tanto. Grazie, la mamma. 69 Mannaggia la madonna puttana bastarda, ma che cazzo deve fare la gente di sabato? Non ho mai visto così tanta gente in vita mia in questa giornata. Cioè di solito il sabato dovrebbe essere deserto, no, è pieno di gente ovunque, porco Dio! da figli di puttana! ah ok, molto interessante sti cazzi ce li mettiamo? Fisso l'appuntamento Sì, buongiorno, ok Io lo facciamo Cioè, voglio 10 a mezzo, va bene? Va bene arrivo l'arrile 12.25 La sala è abbassata Chiamo il numero di cellulare Niente, non risponde Chiamo il fisso Non risponde Dopo poi chiamo il Scusi Mi dica? avevo fissato l'appuntamento per adesso E ma adesso sono andato da te no, per esempio, figlio a scuola E niente, ci vediamo un po' mezzo Ma non sono, sono ma che fissata mezzogiorno e mezza! E cosa devi avete si voglio che Porca la Ma perché avete questi chietri qua? Ma volete? E allora se non sei riuscito a tradurre l'audio, che cazzo esiste a fare? comunque vaffanculo a tutto e a tutti perché oggi sembrava una giornata da venerdì quindi sono felice di tornare a casa ma in realtà oggi è giovedì quindi non sono per niente felice, io che pensavo che bello finalmente ho finito la settimana, ora posso cazzeggiare e poi lunedì torno a lavorare, no! che mi sono dovuto godere nella mentina di un cliente che poi alla fine guarda caso aveva sbagliato tutto lui perché mi chiama dicendo eh io mi sei venuto per mettere a posto la bilanza e ancora il problema si ripresenta vado a vedere loro per caso aveva mai lasciato le etichette incollate sulla testina e quindi va a fa' culo per sbaglio guarda caso la bilancia non stampava più guarda io ho fatto notare guardate qui avete lasciato le etichette incollate ah scusa cioè, mi abbiamo anche provato a pulire ma pulire sto cazzo ma che cazzo avete fatto? Avete buoni grossi col culo! Andate a scopare! Andate ad ammazzarvi! Ma non chiamatemi dandovi la colpa per niente! Deficienti! Ma non è possibile che sono tornati vecchi di merda in macchina! Dio boia! State a casa! Non è possibile che ogni volta che vi devo sorpassare devo guardare verso destra e vedere che siete lì a fumare e a guardare il telefonino Va bene chi se ne frega sono incoerente, ciao Dio. Sto soffrendo cazzo che male Che palle fa la vita da sedentario Questi qua hanno speso dei soldi su Instagram per sponsorizzare il fatto che è stata creata una voce su Wikipedia loro. Ah!